benvenuti sul canale di scuolainsuffitta.com in questo video voglio mostrarvi come viene la realizzazione del castello che trovate in pdf scaricabile gratuitamente dal sito il pdf è composto da diverse pagine come questa dove ci sono gli incastri e il mio è su carta riciclata come vedete dove ci sono le varie parti che vanno incastrate perché sono i quattro lati Cosa dovete fare voi? Dovete ritagliare questa, questa parte, tutta la, tutta la forma, riportarla sul cartone oppure incollare sotto un altro foglio di cartoncino o semplicemente di carta in modo che diventi un pochino più spesso e poi ehm, prepararvi a incastrarli. Ci sono alcuni punti critici che è appunto ciò a cui dovete fare attenzione. Nella trasposizione del progetto in pdf e poi nella stampa sulle vostre stampanti si può creare un piccolo problema, quello di non avere più le stesse dimensioni. Controllate quindi che questa parte dell'incastro combaci perfettamente con questo punto nella pagina dove c'è la parte frontale del castello. Controllate anche che la fessura da praticare per incastrare il lato sia grande abbastanza da far passare il vostro cartone che avete, avrete scelto. E come dicevo, dovete ritagliare tutto questo, riportarlo sul cartone e tagliarlo, in modo tale che si creino i quattro lati che vanno eh, incastrati l'uno con l'altro. Uno di questi è la facciata. E come vedete, qui nel disegno c'è la parte merlata del castello. Nella mia realizzazione è rimasta però non tagliata. Lo vedete bene qui, dove è rimasto il disegno, ma io non ho tagliato la carta. Questo perché ho voluto fare un progetto molto semplice per i bambini, che potessero svolgerlo il più possibile da soli. Lo vedete anche bene qui, dove non ho incollato la parte superiore dei due lati. Il cartone è all'interno, è l'anima e vedete i due lati con le due parti merlate passiamo ora ai dettagli della facciata dunque eh, la parte più difficile può essere la realizzazione del portone io qui vi suggerisco un piccolo trucco intanto quando tagliate il foglio il pdf ritagliate già anche la porta in modo tale che potete vedere meglio lo spazio che va poi inciso sul cartone iniziate con il taglio del portone in verticale se questa parte vi risulta difficile potete prendere le puntine e iniziare a creare piccoli buchi in modo tale piccoli fori in modo tale che poi la forbice vada molto più veloce eh, il PDF ha uno scopo ben preciso, fornire gli elementi che poi i bambini possono colorare come vogliono, applicare dove vogliono sul castello, nella misura e nella posizione che preferiscono. Quali sono questi elementi? Qui vedete che ci sono i mattoni a vista, le fiaccole, le finestre, ce ne sono anche altri all'interno del castello che dopo vediamo. Eh, un consiglio. Uh, questi disegni che hanno molti lati da tagliare non state a ritagliarli tutti seguendo perfettamente il profilo fate un taglio, spero lo riusciate a vedere bene qui perché l'ho messo apposta nel, con la luce a favore fate un taglio semplicemente attorno, un ovale in modo tale che diventa più semplice applicarlo questo ovviamente funziona se voi mantenete la pagina bianca, quindi non si nota molto la differenza. Altrimenti vi suggerisco un altro piccolo trucco. Prendete del cartone, lo piegate in quattro e realizzate uno stampino. Fatto così, il cartone è abbastanza eh, spesso qui sul lato in modo da poterlo usare come timbro. Lo imprimete nel colore e create i mattoni, li disponete dove volete voi qui ci sono questi tetti che sono stati realizzati sempre ritagliando il cartoncino e le bandiere piccolo dettaglio che riguarda le bandiere nel pdf vedrete che io ho lasciato un rettangolo praticamente qui di lato all'asta questo per aiutarvi nel taglio se voi ritagliate il rettangolo e questa parte di carta la arrotolate su se stessa dovrebbero venirvi tra pieghe realizzate un sostegno migliore per reggere l'asta quindi è praticamente carta arrotolata su se stessa creando come un bastoncino e le bandiere stanno belle dritte da sole le finestre io le ho fatte azzurre le ho disposte così qui due qui una qui una qui una ma nel pdf ne avete un numero sufficiente per decidere ad esempio di metterne qui tre qui due o dove volete se qualsiasi dettaglio non dovesse bastarvi utilizzate il modello e ricalcatelo banalmente poi lo colorate, lo ritagliate e avete altri accessori li avete visti i personaggi? vi faccio vedere meglio cosa sono allora qui c'è il cavaliere con l'armatura qui c'è la principessa damina come volete io non ne realizzo mai una bionda il re sono i personaggi delle favole. Ho aggiunto anche il giullare che racconta le barzellette, fa le battute a sproposito. Guardate bene come sono fatti. Allora, sono dei disegni io vi metto poi il profilo che vi aiuta a ritagliarlo giusto vi consiglio di incollare un altro pezzo di carta dietro in modo da renderlo un po' più stabile e un po' più robusto e la parte sotto la piegate semplicemente e il personaggio sta in piedi ora guardiamo l'interno del castello dove ci sono alcuni dettagli qui vedete che c'è la stalla con il cavallo io l'ho colorato con un manto marrone chiaro c'è la finestra della stalla, la porta con il lucchetto, vedrete meglio nel pdf qui c'è appeso un ferro di cavallo. Se volete fare una stalla più larga con più cavalli riproducete ricalcando questa immagine e poi la incollate. Qui ci sono i sassi, le torce, il pozzo, giriamo meglio così vedete anche altri dettagli. Scusate personaggi, qui ho realizzato il trono del re, c'è cioè la fiaccola, i stassi, il forno dove cuocere le pietanze. Potete aggiungere un fondale dove disegnare dei stassi, dell'erba, dei fiori, l'importante è che sia sempre, in ogni momento, il vostro progetto. Sul sito trovate il pdf, personalizzatelo come più vi piace e se vi viene in mente qualche dettaglio aggiungetelo, poi mandatemi la fotografia che sarò molto felice di pubblicarla sui social. Buon divertimento!